Stock Select Dividende 30.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 Diciamo il prodotto sì. di cui vuol parlare eh, lui, che è sicuramente più reattivo all'andamento dei mercati. Dimmi tu eh, se vuoi che. Sì, sì, sì. Condivida. Allora facciamo, facciamo così. Eh, passiamo un attimo da Nicola, li faccio sì. commentare. Innanzitutto, ecco il tuo primo prodotto, e poi chiuderemo. Ecco, tornando da te, appunto, questo fixed eh, cash collect su un indice, appunto, il Nasdaq. Tra l'altro, un indice eh, abbastanza ballerino eh, quest'anno. Abbiamo ecco. visto come essi eh, sì, i movimenti di mercato siano stati eh, parecchio eh, evidenti